Speriamo di rivederti presto, ma per ora buona fortuna e buon vento. E ora, accendiamo i motori della mia astronave a occhio dell'universo. Siamo pronti ad esplorare l'infinito universo alla ricerca di nuove forme di vita e mondi sconosciuti. Ciao amici del mistero, oggi vi presentiamo una storia che farà riflettere molto. John Lear, ex pilota della NASA, ha dichiarato di aver avuto contatti con gli UFO e di aver visto tecnologie avanzate che nessuno di noi può immaginare. In particolare, Lear ha parlato di un'ipotetica base aliena sulla Luna e di creature extraterrestri viste durante uno dei suoi test di volo nel 1985. Molti hanno criticato Lear, mettendo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni, ma lui è convinto che gli alieni esistano e che il governo degli Stati Uniti stia insabbiando tutta la questione degli UFO. Lear ha anche dichiarato di aver avuto incontri e avvistamenti UFO. Nel 1988, mentre era ai comandi di un aereo 747, Lear afferma di aver avvistato un oggetto volante non identificato a forma di sigaro che si avvicinava al suo aereo ad altissima velocità. Nonostante le critiche, Lear è convinto che ci sia vita oltre la Terra e che non siamo soli nell'universo. Secondo lui, gli esseri umani sono stati visitati da creature di altri pianeti per moltissimo tempo e il governo degli Stati Uniti avrebbe fatto accordi con gli alieni per ottenere tecnologie avanzate, come quelle delle navi antigravità. E voi, cosa ne pensate? siamo soli nell'universo o ci sono altre forme di vita che ci osservano? E con questo, siamo giunti alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati sui misteri dell'universo. Saluti dall'oracolo e dal pirata RB, alla prossima!